Arrivata in Piemonte, nella splendida cornice della palazzina di caccia di Stupinigi, la mostra Animals di Steve McCarry resterà aperta al pubblico fino al 22 maggio del prossimo anno. Inaugurata presso le antiche cucine della palazzina di caccia, la grande mostra fotografica del famoso Steve McCarry è prodotta da Next Exhibition in collaborazione con Sud-Est 57 e l'associazione culturale DREAMS. Il progetto Animals nasce nel lontano ormai 1992, quando il grande fotografo svolse una missione nei territori di guerra del Golfo Persico e documentò l'impatto ambientale e faunistico nei luoghi del conflitto. In mostra 60 immagini iconiche, tratte dal reportage con cui il celebre fotografo vinse il prestigioso World Press Photo Award, immagini forti di animali e uomini che raccontano al visitatore le mille storie della vita in cui sono fortemente legati. Animali da lavoro sfruttati, animali amati riconosciuti come compagni di vita. La curatrice Biba Giacchetti ha lavorato a stretto contatto con Steve McCarry per organizzare questa mostra e una telefonata in diretta durante l'inaugurazione lo ha rivelato. Con la curatrice di questa mostra eccezionale alla palazzina di caccia di Stupinigi Raccontiamo questo rapporto di Steve McCarry con gli animali, con la natura in questi giorni in cui il mondo ha tanto bisogno di occuparsi di natura Sì, eh, devo dire che è una mostra anche che vogliamo dedicare ai ragazzi che sono così straordinariamente attivi e sensibili sugli argomenti che riguardano proprio appunto la natura, i temi è una mostra importante perché racconta il rapporto tra l'uomo e gli animali in maniera molto seria su tanti livelli diciamo di sentimento diversi, ci sono delle fotografie che sono più dolci come quelle che vediamo alle nostre spalle, ci sono delle fotografie più drammatiche come quelle dei territori di guerra per esempio la guerra del Golfo, dove tra l'altro una delle fotografie più famose che sono in mostra sono i cammelli nel fuoco vinse proprio il wordpress photo con un premio speciale attribuito da una giuria di bambini quindi è straordinario capire quanto questi bambini potevano maturi per scegliere un'immagine del genere. Quindi abbiamo diciamo, tante, eh, tante situazioni diverse che lasceranno il visitatore libero di trovare e di capire e di fare magari delle riflessioni. Abbiamo dei territori eh, dove gli animali servono proprio alla sopravvivenza del, dell'essere umano, quindi le pastorizie e, e, e ci piace poi unire territori diversi, etnie diverse per far comprendere come in realtà poi i sentimenti eh, che che l'essere umano esprime anche nei confronti degli animali, siano poi alla fine i medesimi. Oggi siamo tutti un po' fotografi con i nostri cellulari, facciamo presto a scattare foto. L'occhio di un artista come Steve McCarry in mostra qui, e ci dimostra, che non siamo tutti uguali lui quando gli viene fatta questa domanda tra l'altro devo dire che lui scatta anche con il suo cellulare e lui mi diceva vedrai che nel tempo quello che accadrà sarà che eh, alla fine faremo delle telefonate con delle macchine fotografiche sofisticatissime e lui dice tutti hanno una penna però non tutti sono necessariamente degli scrittori, lui ha un punto di vista bisogna anche comprendere che lui scatta ininterrottamente oramai da 50 anni a questa parte quindi ha un archivio immenso queste fotografie sono state tratte e mescolate insieme proprio da un archivio così, così grande, così immenso, quindi questo giustifica un po' i capolavori che si vedono così messi fianco a fianco.